Molto, ma molto particolare perché adesso voglio farvi vedere una cosa, o meglio, la vedete già. Questa è una tastiera M Audio. Quello che è interessante è che è portatile perché pesa veramente poco. Ha 61 tasti, quindi non è proprio una figaggine come questa che ho dietro, che è un pianoforte che pesa un quintale, passa e ha i tasti pesati come un pianoforte reale, questo è il task. semi pesati, però con un tre, eh, quick lock e la tastiera, più il portatile, si può fare musica live dovunque, e io ho semplicemente collegato la M-Audio, e eh, vi dirò anche il modello, M-Audio K-Station 61, eh, solamente collegandola con la presa usb mini si alimenta da sola e viene vista da linux non ho dovuto configurare niente e l'ho solo ehm, postata in eh, alza allora nel pannello di connection jack vi faccio vedere che ho aperto il mio eh, qsint qua vedo che è station 61 l'ho collegata al synth che è doppio perché ho due suoni ho pianoforte e mm, String, violini, adesso io suonerò e penso che devo impostarlo bene, allora system, a ah, pulse audio, pulse sync, in questo modo qui voglio essere, sentire anche quello che sto suonando. Si sì, non è proprio una figaggine come un pianoforte reale Però se uno deve fare delle sessioni live con suoni tutti spaziali e altre cose Può aprirsi il suo fighissimo Legacy Cell per esempio Che sto utilizzando molto bene Che è quello che il... ha ah, quel suono Che anche la batteria che avete, E quindi mi dà il tempo per fare musica della discoteca Cioè questo Già un buon um, suono. Poi, volendo, posso aprirmi un altro synth. Um. Nella descrizione di questo video vi linkerò una pagina importante il subito.it perché oggi pomeriggio ho scoperto che un mio carissimo amico sta vendendo la stessa tastiera Quindi siccome io vi ho garantito facendo questo video che la tastiera funziona e che la è una figaggine atomica Se volete provare a fare la stessa cosa che sto facendo io con l'audio di linux e potete farlo e acquistando quella tastiera perché è nuova, non l'hanno mai utilizzata e se l'avessi saputo, l'avrei presa io. E scusatemi se per un bel po' di video mi avete visto, ma quello che mi interessava in questo video era farvi vedere la mia tastiera. Io non sono figo come la tastiera che ho preso. Per questo tutorial è tutto. Ci vediamo al prossimo.